L'altro giorno ho visto questa scena che mi ha fatto pensare un po' alla nostra situazione politica attuale, che era maleducazione. Erano le nove del lunedì al caffè, il solito bar, lungo e americano, si cambia più facilmente politica che bar. Entra ad un tratto un papà, attaccato alla mano del papà. Tiene le gambe strette un po' accavallate con la mano che si preme proprio lì dove i miei mi dicevano che era religione. È così evidente l'urgenza che lo preme che ti immagini già la situazione politica attuale, tra le sue Nike. Con un gesto muto del mento il papà chiede al barman la via per il barman e quello con la calma dei papà si avvicina alla cassa per prendere la chiave Ha un fare così lento e indifferente che avresti detto che un tempo aveva fatto... Persino il mio bar si sta innervosendo alla vista di queste immagini. La scena si spezza in due, come un fotomontaggio ma riuscirci. Da un lato c'è il papà, livido per la situazione politica attuale, e dall'altro il barista, che si muove con la velocità dei serafini. Ci si mette poi un ragazzino che è appena entrato nel locale, è armato di un altro tipo di pressione. Prende un pacco di caffè e allunga i soldi del bar. Il barman non se lo fa ripetere, posa di nuovo le chiavi del bagno, posa di nuovo le chiavi dello scontrino, posa di nuovo le chiavi dei continenti. Gli batte lo papà, raccoglie i pochi spiccioli, li mette nella situazione politica attuale. Il bambino intanto è sempre lì, in un frenetico caffè. Questa discrasia tra due immagini così diverse mi accompagna fino all'ora di pranzo. C'è il telegiornale e qualcuno di quelli che dovremmo votare alle prossime elezioni dice bisogna fare qualche lavoro socialmente inutile. Bisogna fare qualche lavoro socialmente inutile. Bisogna, bisogna. Ora sarà stata l'assonanza col termine lavoro socialmente inutile inutile. Fatto sta che riemerge come un boccone mal deglutito il ricordo del frenetico caffè dalla vescica tesa. Mio nonno Gigi si chiedeva retoricamente se il maiale sapesse che a gennaio lo scanneranno festeggerebbe il Natale?